La corna musa du languedoc Un co i rembergei che suonae la corna musa du languedoc La bodega. Una net o la moda che refiei prociù duru. Occupai te la première teila, la pavulo lo choitre main giù e che fermei contro in roc. Attirata tirata musica, una da fata la presentasse e quando Berger la indormisce, la approcciasse da corna musa. Senca calesso, Vu che gli ripagnano, la tintra di den l'altra Cra, cra, cra. Una rana sottile sul rock. Senca l'essore, c'è qualcuno. Oi, sei tutta soletta, vien mache. E la rana la sutà di den. Ia, Ia, Ia. Un picchio anno l'è veni bere uru. Senka calesso, so, dei te carcun. Oi, sign la fata e la rana, vien macche. L'anno allè tintra co lui. Uu uh, uu uh, uu uh. Io lu allè sortì. Sanc alesso, i te caqum. Oi sinin trei, la fata, la rana e l'ano. Pusevò o, vo, o voroggio. Bon bon d'accord, a prua entrei. E ro lu alle tintradi de la cornamusa. Hi hi hi. Penetregia la tarovade su la cornamusa. Senza l'esso, i te kaqiu. Oi, se incattro la fata, la rana, l'ano e l'olui. Che te me importa o vuoi vini impussa. Ah, no, nah, prende varda, sarino e entra. L'estreghia la feciasce di den. Pan, pang, pang! Lo drago la presenta. Senza l'esso, i te carcun. Oi, sing in sink. La fata, la rana, l'ano, l'olu la e l'echtreghia. Che te m'importe o votreno o au fond D'accord, d'accord, sarin non cor, Lo drago la feuciasce di de dèn. Kr, kr, kr. Una fromia s'approce. Senka le so, i te karkun? Poi signi la fata, la rana, l'ano, l'olu, l'erreggia e lo drago. Ti pare pichioda che te trui sciur in porte. E la fromia la feciace contro l'ur. in crepe lo bergesce veie e vei che lascia con la musa ire pa malà. L'hai vu leva e l'hai vigni grossa. La leva la tua fategga prei l'inspiracion e la sofia. Decri rebondishao. L'aubergeri va a sorti la fromia, lo drago, l'etregia, lo lu, l'ano, la rana e la da fata. Pa vei puera, udit, venue dansei. L'aubergeri la suona e gli sceset amish gli hanno danzato anche un matin vitto. E di Adon, lo son da Kornamusa, la tarrova bett'insembio totte liberte. Comenus Reggio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Ost, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.